scuola bene comune di libero tassella comunicato del 17 aprile 2020 noi di scuola bene comune non vogliamo listoni e sanatorie per l'ingresso nella professione docente ci vogliono i concorsi i sindacati non vogliono il concorso speciale previsto dal decreto legge 126 2019 ma un listone per soli titoli finalizzato all'emissione ruolo di 24.000 docenti precari nella scuola secondaria di primo e secondo grado con almeno tre anni di servizio, graduati per i titoli posseduti e il servizio svolto. L'unico criterio per l'emissione ruolo sarebbe quindi solo un'autoreferenziale esperienza di servizio. Sulla stessa onda anche i liberi uguali ed il Partito Democratico che pur avevano approvato nello scorso dicembre la conversione legge del Decreto legislativo 126. All'opposizione su questa stessa linea sono la Lega e i Fratelli d'Italia. Sulla medesima posizione si è espresso recentemente anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, formato in prevalenza da sindacalisti anche in pensione. Si vorrebbe quindi una nuova sanatoria generale per garantire complice emergenza da pandemia coronavirus un ingresso semplificato nella professione docente dal prossimo primo settembre senza alcuna selezione in entrata ma solo per anzianità di servizio. Poi si inventeranno il solito corsetto nell'anno di formazione con una prova formale davanti al comitato di valutazione della scuola di titolarità per ufficializzare il reclutamento. Alla fine della fiera saranno todos caballeros. Inoltre, il listone con successivi provvedimenti diventerebbe ad esaurimento. Sono scenari, purtroppo, già visti in passato. Il Movimento 5 Stelle e Lazzolina potrebbero essere isolati in sede di un emendamento del Decreto Legislativo 126-2019 e trasforma il concorso speciale in una graduatoria per soli titoli. La partita non è affatto chiusa, visto che il vasto fronte che si sta formando contro il concorso speciale, a questo punto alla ministra Zodina, non resterebbe che ingoiare il rospo. In effetti il concorso riservato è stata una sua creatura, frutto di lunghe mediazioni, in fase di redazione del decreto 126. La guerra quindi è appena cominciata e non è ancora finita e l'esito è del tutto incerto. Anche l'incontro di ieri, 17 aprile, tra la ministra e i sindacati della scuola sui bandi di concorso è stato ancora una volta del tutto interlocutorio. Noi di Scuola Bene Comune siamo, e lo ribadiamo, per una selezione concorsuale del personale docente in ingresso nella professione come previsto dalla nostra Costituzione, e contrari alle sanatorie generalizzate. Purtroppo, prevalgono ancora altre logiche, politiche e sindacali, interessi legati non al bene del Comune della Scuola Statale. Prevale, purtroppo, la ricerca del facile consenso, e cioè i voti per i partiti e le tessere per i sindacati. I concorsi si devono fare, sono l'unico mezzo per garantire alle studentesse e agli studenti italiani, docenti selezionati e un insegnamento di qualità. L'esperienza non verificata da nessuno non è sufficiente. Se l'ingresso nella professione sarà gestito ancora con condoni e sanatorie e non con meccanismi diano come principio il merito, come potranno gli insegnanti rivendicare la valutazione? della loro professionalità e la considerazione sociale e stipendiale che meritano. Vorremmo che i sindacati rispondessero a questa domanda. Questo è quanto saluti da Libero Tassella. Alla prossima.